dashboard allora cara amiche ed amici sono circa dieci giorni che non esco dal vivo intanto ci sono stati dei cambiamenti di look eh, mia madre mi ha tagliato i capelli come potete vedere non dei cambiamenti di vestiti il mio auto è sempre lo stesso allora vediamo un po Oh, sono dal vivo di nuovo che strano che si era tagliata la connessione eh, che strano che strano che strano allora vediamo un po eh, 13 luglio eh, devo mettere devo mettere altri dati qua ecco ho salvato i dati e poi devo mettere eh, gli hashtag mm. no gli hashtag no i tag tag scusate perché un po un po difficile per me fare questa cosa questa sono stata a fare delle live su altre piattaforme ma poi alla fine la migliore è questa notizie politica no persone blog e certo la mettiamo conferma tutto in regola richiede revisioni va bene limitata per il momento allora non metto la modalità lenta della chat e poi vediamo un po seleziona domande e risposte preferiti mi raccomando fate delle domande qua adesso io devo entrare per forza allora vediamo nella playlist nella playlist così Posso vedere meglio nella playlist, signor? signor YouTube? Uh, primo, ciao, Bled Trinity, come va, carissimo amico mio? carissimo amico mio come stai spero bene ovviamente. ecco il nostro amico blade trinity che io saluto di cuore che blade trinity mi sembra che è stato lui a chiedermi che lo saluti nei video e io nel mio ultimo video mi ero scordato di chi di chi si trattasse perché sono uno smemorato allora vediamo qua che c'è qualche dettaglio messo male a ah. ecco qua mi mandano una pubblicità benissimo adesso io mi manca soltanto community mettere in community e poi ecco qua e poi mettere il link così ecco qua così tutti sanno che sto in live allora cari amici cari amiche eh, spero che vi troviate bene caro blade trinity grazie di stare qui con me e di supportarmi e ci sono tanti argomenti dei quali vorrei parlarvi mm -hmm. Vorrei tanto, tanto ha suonato pure il telefono, ma adesso non lo attendo. Tanto, tanto parlarvi di tantissime cose, però passano i giorni come potete vedere io sto con dei rosari di meditazione hindù buddista e quindi eh, vediamo un po adesso sto un po' spalmando come fosse marmellata perduto. niente. Poi non posso mettere nel gruppo a homeless perché perché Gabriele non vuole ma posso mettere ecco qua sto in do e nel gruppo po co ecco qua allora ecco ho messo un po in giro la voce che che sto in live poi se vogliono avere la bontà di, di venire a guardare perché la family dovrebbe fare questo Vabbè, fatto il possibile, insomma. Allora, un sacco di cose brutte stanno succedendo, sempre di più, l'aumento di tutta la vita. E per evadere, per evadere, io ho sempre la solita arma di sempre, un momento che metto ordine in tutto questo casino. Evadere, per evadere, io ho sempre la stessa arma, che consiste nel, nel leggere. Come potete vedere, anche se si vede in ritardo, non io ho l'arma della lettura. L'arma della lettura che mi consente di, di evadere un po' dalla grama realtà, dalla triste realtà. Sono sempre sono sempre pieno pieno di libri ecco potete vedere vediamo un po se funziona questo tasto e poi volevo mettere un po di effetti eh, no questo no vecchio film documenti 8 mm ecco bolle oh ecco le bolle mi piacciono le bolle ciao ciao questo un poco ciao mio amico da molto tempo che non ci vedevamo carissimo amico mio buonasera come stai spero bene ovviamente che? Perché uno dovrebbe sperare il contrario, no? Non mi ricordo mai se ho chiuso tutte le finestre della casa. Aspettate. E che mi raccontate? che mi raccontate di bello gli amici che siete in quattro a guardarmi che siete in quattro facciamo un po un po di spazio questo spara bolle che c'è adesso vedo che adesso me ne accorgo perlomeno che ci sono tutti questi effetti speciali grazie al rinnovamento della dell'applicazione di youtube forse funziona meglio di quanto funzioni qualsiasi altra cosa e intanto nello schermo del computer ancora non ci sono le bolle. Anzi, ma sì che si è si è rallentato, non so che problemi c'ha il computer perché stava molto indietro. Infatti io ho già levato la giacca del pigiama dalla porta invece nel computer no non si carica ecco qua sto con le bolle anche nel pc che una volta il pc era il partito comunista adesso invece è il personal computer quindi eh, c'è queste opzioni anche di girare la camera di prima mi sembra che non si poteva fare una volta che filmavi ma adesso anche in live anche in live Puoi girare la camera, insomma, è molto utile perché di solito lo fanno applicazioni terze. Tutto bene, spero anche tu. Sì, sto bene. Pensa che una settimana fa, grosso modo, eh, YouTube mi ha pagato. Questa volta, dopo un anno, 97-98 dollari. La volta anteriore è stato. Eh, sempre lo stesso mese di eh, giugno eh, 98 dollari nel 2021 e la volta anteriore invece è stato nel 2017 il 26 gennaio per il mio compleanno 150 dollari perché all'epoca non ti toglievano le tasse però mi piace il sistema di pagamento di youtube che ti paga con western union cioè tu vai lì allo sportello ti danno cash vabbè che 150 dollari 90 dollari ma hanno già pagato tre volte però 17 18 19 20 21 la prima volta nel 17 poi la seconda dopo quattro anni nel 21 e adesso la terza volta dopo un anno io dico almeno mi pagassero 100 dollari al mese coprirei qualche qualcuna delle mie spese capito sarebbe meglio al mese che non all'anno però l'ultima volta mi hanno pagato dopo un anno saluta la psycho con una dedica ciao federico bargiacchi come va allora anche a te ti dico lo stesso Psycho, ciao, psycho. Mi raccomando, stammi bene. Spero che tu stia bene, ovviamente. E poi, e poi non so che sono successi delle questioni strane in un gruppo di quella piattaforma per comunicarsi al palocco, coazza infernetto dintorni una cosa del genere che un nostro amico diciamo ama dire paroline e adesso ha smesso di trattare male me ma tratta male altri e in dollari sono andato allo sportello della western union un codice di pagamento il documento e niente ce l'avevano già nella western union il pagamento è entrato c'è cioè 30 giorni perché altrimenti eh, non ti pagano e mi hanno dato i soldi in mano certo non mi hanno dato dollari mi hanno dato euro però è in dollari che considerano il pagamento e quindi come dire se mi scusate un attimo io devo andare a sbrigare una cosa perché arriva arrivano le ore piccole io devo chiudere le finestre ciao adesso vengo eh Eccomi, scusate il ritardo, adesso è mancata una persona. Allora, come la psico è un po' gattara, ma ti vuole bene. Ah, bene, non so che cosa significa gattara, ma la voglio bene anch'io. Bisogna recarsi da un... Ad una banca apposita no, la succursale del eh, eh, ti paga oppure ti fai mandare i soldi in banca. Sì, non mi ricordo esattamente. No. Magari sì che li ho ritirati in banca. <ride> Beh, per comunque uno sportello di pagamento, un qualsiasi sistema per farti pagare, insomma, dove puoi ritirare contanti, questi, quelli, quegli sportelli dove si può mandare anche denaro internazionalmente e farsi inviare del denaro internazionalmente, e non so se è presente, no? E quindi ci sono molte forme caro mind hunter allora vediamo sono riuscito a scegliere gli effetti speciali vediamo Oh, ecco qua eh, eh, che effetto speciale effetto speciale uno c'ha un cellulare a colori che filma a colori giustamente per filmarsi in bianco e nero che poi c'è una risoluzione queste immagini spaventosa Ah ah ah. Eh, beh, ci sono tanti argomenti dei quali vorrei parlarvi, però eh, non, non so anche perché di solito le live sono molto più frequentate, vediamo se c'è qualche cosa che mi possa gradire. Eh, ma quindi da dove ti connetti tu e dal cellulare da, da casa al roma vediamo un po ecco qua eh, crash raggio raggio solare bello di notte avere il raggio solare autore bolle discoteca Fascino, fascino, non so. Setta, fantasma, uuuh, fantasma. Ma miglior discoteca. Sogno, sogno è un po' è un po' spettrale. Un po', un po spettrale. Allora, vi sgrano, vi snocciolo di argomenti. Che allora, io sono in Kentucky, sono cresciuta a. Casal Paloco a LA ciao si sì sono romano soltanto che non ho mai preso l'accento l'accento di Roma di Trastevere di allora LA ma come devo schi per salutarti ecco con lo stio Non so se carissimo amico o carissima amica LEA. Ah, sì, carissima amica, perdon. Carissima amica mia. Bene, bene, cara amica. Sì, non l'ho detto dopo che ha detto Kentucky Derby. Ciao, il mio nome è Misterioso. Bene. Pensavo che LA era per Los Angeles. Bene questa con questa immagine onirica no bella immagine chissà che si risoluzione c'è dopo no fammi fammi mettere discoteca la la la la la la la la la la discoteca anni 70 stile John Travolta avrei voluto eh, qualcun altro di casal palocco pensa che pensa che situazione che ci ritroviamo a casal palocco in una live che siamo in tre ecco come se è finita in kentucky perché io non ho mai avuto in casal palocco in live cioè stando a casal palocco stando in una live non ho mai avuto nessuno di casal palocco e adesso siamo solo in tre e dei 32 siamo di casal palocco come se finì che tank entra chi bellissimo beh, oltre a me naturalmente qualcun altro di casal palocco vediamo un po che ci dice qua l'analytics visualizzazioni ultime allora beh Ecco quello che dice. Quello che dice di questa live. I dati. 13 luglio 2022. È noto tutto appiccicato. allora ultime 48 ore e ultime eh, ma come viene ma nah, nah, vabbè ultime eh, 48 ore 13 visualizzazioni ultime 60 minuti 13 visualizzazioni come dire io sto leggendo e rileggendo libri sulla meditazione dal 1985 vivo negli stati uniti Lunga storia è molto, molto. Allora, quanti anni hai se, se posso essere indiscreto? Io sono nato il 26 gennaio 1969 e quindi ho 53 anni. Io sono nata il 13 uh, venerdì a ah, venerdì 13. 13 gennaio bene ma di che anno perché se sei dall'85, o sei andata bambina negli stati uniti oppure di grandi cella vabbè tu puoi dire che non sono fatti che hanno riguardare nessuno e ci avresti ragione però è una curiosità che insomma mi domina un po come la domino pizza no più grande di te ah sì perché io ho 54 anni in pratica perché sono nato il 26 gennaio quindi mi manca mezzo anno a fare sì un po piccolino sono ancora rimasto un po piccolino un po piccolino mettiamo mettiamo lo sparabolle, un po piccolino sono rimasto poi mi raccomando se qualcuno di voi ho visto le terrazze in costruzione hai capito e io invece ci sono andato che già erano costruite quindi le avranno costruite intorno agli anni 60 io nel 69, quindi nel 74 mia madre mi portava in passeggino. E carissimi amici che mi seguite adesso da, dal vivo e che mi continuerete a seguire poi quando questa live sarà un video, che non so che razza di video sarà perché fino adesso ho parlato poco, non mi sono preparato, sarà una live strambotica se potete supportarmi avete due forme di farlo o tre a parte qua nella chat con una super chat oppure con una sticker ma vi voglio ricordare che poi in live o nelle premiere grazie potete regalare un abbonamento al mio canale a un vostro amico parente familiare o conosciuto ma anche potete abbonarvi voi al mio canale oppure se trovate sotto i miei video il cuoricino che dice grazie in questo modo non è un abbonamento ma pagate una certa quota perché si evidenzi il vostro commento al mio video quindi quando questa live non sarà più una live ma un video potrete pur sempre fare clic sull'icona a forma di cuore e vedrete che si apre una schermata delle opzioni e a seconda di quanto pagate si sottolinea sottolineerà il vostro commento al mio video in un determinato colore come se fosse una specie di Super chat, solamente che sarebbe un super commento. Io sono nato nell'85 e sei giovane. Sei giovane? 95-2005-2015, c'hai cioè 42 anni, 43 anni, 42 anni. Beh, vorrei dire c'è 37 anni c'è 37 anni sei giovanissimo ancora se c'è 37 anni Eh beh, sì, non si è mai vecchi, non si è mai vecchi, vero giraffino? Vero? Anche se si hanno 60 anni, no, non è che oggigiorno, secondo i parametri di età di oggi, uno a 60 anni è vecchio. Uno a 60 anni appena inizia a vivere. E così ho rincontrato una palocchina che magari ho conosciuto di persona e lea eh, che scuola hai frequentato a casa al paloco vabbè che magari non siamo andati nella stessa <ride> ora che ci penso no, non siamo andati nella stessa scuola perché se se sei se dieci anni più di me eh, devo, io devo essere suonato qua devo essere suonato, che faccio queste domande omero no io sono stato nella Gaspara stampa che stava nell'azza sono stato nella scuola maria claudia eh, che stava in, in un villino in un'isola la, la scuola con il metodo montessori anch'io sono stato ai camilli al camilli perché dopo essere stato nella gaspara stampa nell'azza ha fatto prima media inferiore seconda media inferiore sono andato al college selva dei pini a fare la terza media inferiore e poi e poi ho fatto due anni di primo liceo scientifico perché la prima volta mi hanno bocciato e la seconda non ho fatto gli esami poi mh, sono andato a dragoncello dove c'era l'istituto camilli ho fatto due anni di istituto tecnico industriale mi sembra che il primo anno mi hanno promosso e il secondo anno non mi sono presentato io a fare gli esami e e poi quando mi ritorno a studiare dopo dieci anni fatto l'istituto ragionieristico al camilli dopo aver fatto in aciglia l'istituto tecnico industriale allora poi al camilli per la terza media eri l'unico uomo si ricordo io non ho fatto il liceo mi sono iscritta al primo anno poi ho lasciato però ho studiato qui. Ah, ma io non ho. Non ho fatto il liceo nel Camilli, e l'ho fatto a Pomezia, il liceo scientifico. Dopo di lì sono andato al Camilli in Dragoncella, che stava oltre Dragona o in Dragona. Cioè, che da, dalle parti di San Giorgio di Acilia. Che cosa hai studiato lì? perché hanno carriere differenti che in italia hai studiato un liceo allora siamo arrivati a parlare agli anni della della nostra gioventù della no dicevo alla gaspare alla ah, gaspare stampa si sì. no, mi sembra che non ero l'unico uomo che io ricordi c'era Giampiero, c'era Massimiliano, non faccio cognomi. C'era Michele, e poi erano i primi due anni di media inferiore, non era liceo. Ah, puoi fare un test e ti danno il diploma secondario e vai direttamente all'università dovremmo imparare noi a che serve fare la secondaria ti prepari in casa studi se se lo facciamo noi così sai quanti bocciati ci sarebbero una cosa spaventosa allucinante direttamente vai direttamente al college o all'università da noi mi sono laureata in odontoiatria. Ah, bene. Qui è molto più facile. Infatti, la capitale del Kentucky deve essere Chicken Fried. La cava denti eh, cava denti lol. E sì, bel lavoro. Lasci la gente con un sorriso in bocca. Vabbè, ho vissuto in altri stati. Interessante. un anno qui in Kentucky si sì. bella Kentucky ma che era Elvis Presley del Kentucky era nato lì no allora Kentucky il Kentucky è uno stato del sud-est degli Stati Uniti con capitale Frankfurt, Frankfurt, delimitato a nord dal fiume Ohio e a est dalla catena montuosa degli appalaci La città più grande dello stato, Louisville, e sede del Kentucky Derby, la famosa gara ipica che si tiene il primo sabato di maggio a Churchill Downs. Questa competizione è preceduta da due settimane di feste. Ed è celebrata tutto l'anno dal Kentucky Derby Museum ecco qua se volete ci hanno una replica del Campidoglio mm -hmm. Lipton Ice Tea diceva l'allenatore di basketball Dan Peterson che era del Tennessee Louisville. a perché alla francese louisville allora avevo parlato di elvis presley preside cantante allora è stato un cantante allora nascita no è nato nel mississippi guarda un po io credevo che era del tennessee invece è del mississippi ed è morto in memphis è morto nel tennessee ma è nato nel mississippi da lì la confusione elvis Presley è morto nel tennessee nel 76 agosto 1977 in graceland è la tenuta di Elvis Presley, che si trova al numero 3300 eh, no 3734 del Boulevard Elvis Presley a Memphis, nel Tennessee, dove il cantante d'attore attore visse a lungo e dove è, sepol è sepolto. È la seconda residenza più famosa e visitata degli Stati Uniti dopo la Casa Bianca. Dopo la casa bianca vanno a vedere la. la tomba. la tomba, la, la casa di Elvis Presley. Dopo la casa bianca sul bordo. Sul bordo di che? Dirupo scosceso, <ride> beh, incredibile come ci siano dei gruppi che dicono di appoggio invece, io ho diffuso e non è venuto nessuno. Comunque, inutile dire a quanti vorranno entrare in questa live. un po' di bolle facciamo 8 mm come era negli anni 80 È inutile dire agli spettatori che vedranno questa live dopo che possono sempre iscriversi eh, abbonarsi dare super grazie per supportare questo canale e condividere il video dare like commentare e condividere il video affinché anche altri possano fare lo stesso e, e come dire fino adesso abbiamo parlato così del più e del meno perché io come al solito non mi preparo un argomento le live sono così o ti prepari un argomento o lo improvvisi al momento Vediamo un po'. Stavo riflettendo sul fatto che alla fin fine YouTube rimane l'unica piattaforma dalla quale è possibile fare delle live di successo c'è addirittura tutti questi filtri che adesso devo devo scoprire ma youtube rimane l'unica l'unica piattaforma dove veramente è possibile è possibile raggiungere un certo numero di settori che tra l'altro non ha senso non ha senso se, se tu fai delle live come succede altrove e semplicemente poi le live non ci sono più allora che le fai a fare le live che le fai che le fai a fare invece in youtube le trovi ancora questa è la cosa bella oltre ai filtri che adesso vediamo quest'altro documentario non so di che hanno questo, questo stile documentario adesso c'è nel cellulare mi dice una persona dal vivo e 4 like una persona dal vivo 4 like io spero che, che la mia che la mia ultima premier vi sia piaciuta e vi inviterei a andare a guardarla la mia ultima premier capito Adesso ci ho avuto, in questi ultimi 60 minuti, visto che sto trasmettendo da 50 minuti, 18 visualizzazioni. Allora, adesso hanno costruito un resort vicino alla casa la sua casa. Negli Stati Uniti è tutto business, eh, appena succede qualcosa che può far vendere anche un po', come da noi è nato in Mississippi, ma nel bordo con Tennessee ho problemi con la connessione. si sì, sei bravo. Dovresti usare Sì, sì, ma ci sono anche delle piattaforme. Poi ho scoperto che non gli piace YouTube. Non gli piace più il restream, cioè il trasmettere simultaneamente in molte piattaforme, tra le quali quella che hai menzionato nel commento, perché di solito quando una live esce, se c'è molte visualizzazioni, ha successo, ma a me me ne hanno bloccata una per 48 ore perché mi hanno detto che ridirezionavo fuori dal sito il pubblico e effettivamente si leggevano commentari io li mettevo in evidenza nel video di altre piattaforme allora diciamo che quando farò in quella piattaforma che menzioni o in qualsiasi altra eh, dei degli stream dei live in simultaneo non devo non devo farlo in, in youtube perché altrimenti la mia voce si interrompe? Perché io ho problemi di connessione. Infatti, è per quello che io non per approfittarmi della bontà degli altri. Ma eh, io chiedo a quanti mi seguono perché è un cellulare che ho preso nel 21 con perché avevo comprato a mia madre. Mia madre mi ha regalato a fine del 2015 questo Motorola Moto X seconda generazione, no? E che ha 2 megapixel di camera in full HD eh, di camera selfie. Adesso sto con un Moto e perché lo gli ho dato il cellulare 21 con i tasti, ma che non c'aveva il 4G allora non ho potuto prendere perché ho preso quei soldi che mi ha pagato l'anno scorso youtube 98 dollari ho preso questo cellulare il moto S7 i pover che è bello ma fra l'altro poi c'è una fibra ottica che è di 100 megapixel e non ha un modem molto potente questo cellulare per quello che io a tutte le persone che eh, che posso chiedo se si possono Abbonare al mio canale in modo che io, io, siccome sono disoccupato, eh, ecco, e questo il mio moto e 7, cioè no, moto e 7 i Power, neanche Plus, Plus aveva una definizione di camera maggiore 48 megapixel, però con una batteria. Di eh, ah no, 5000. E quindi questo costava di più, ma poco di più. Eh. Il Moto E 7 Plus mi sembra che c'era nel negozio il Moto E 7 non il Moto E 7 Plus e io invece ho comprato questo qua, il Moto E7 E 7 i Power non Plus adesso che guardo bene il dipiglian mi sarebbe convenuto perché dice che con tecnologia quad Pixel e Night Vision invece, questo non ha la tecnologia night night vision, e poi c'è un che è molto migliore. Nel mezzo invece che di lato, capito? Allora io però non è che poi, adesso che mi hanno dato 97 dollari, che possa comprarmi un altro cellulare. Che sia un tappeto, un o meglio. Buon di a ah, ecco stream a ah, si dice stream, la tua voce si intoppa stream. è ah, stato stream allora ciao luca Me va Luca? Senti, devo andare. Ti saluto, ci ci si sente. Alla prossima puntata, ciao, carissima. Ciao, carissima ed a pre, ti va bene nella vita? Eh, se puoi, per favore, carissima. Elia abbonati al mio canale. Sì, Luca, tutto bene, come sempre perlomeno che non mi va male. A te come va? Faccio lo io, io e adesso chiudiamo chiudiamo eh. Seppia non mi va, non mi va di mettere in bianco e nero Aurora ciao ciao sono nuovo ciao Carissimo amico, ti sei scritto? Ciao Marisa. Allora. Ciao. Carissimi, ma amica mia, ecco qua. Allora vediamo. Ciao, ciao, Moncino. Immagino che sei un amico. Immagino che sei un amico, allora ti metto così. Ecco, cari amici. Spero che tutti voi vi troviate bene. Sì, io mi trovo bene, grazie. Se potete supportarmi, eh, abbonatevi al mio canale oppure in un mio video che vi piace per evidenziare il commento, fate clic in super grazie in quell'icona a forma di cuore che sta apparendo in questi mesi sotto video dei creators eh, così mi aiuterete non poco questo io ormai ciao come va carissimo amico va caro Yigen? ciao Yigen. come va adesso siamo solo in due siamo solo noi non so quando non ci penso mi funziona l'olio io vediamo un po pop non ci penso mi funziona l'olio io quando ci penso non funziona per niente ebbene stiamo qua facendo tempo perché io pigro indolente non ho letto non ho non ho molte vieni qua vieni lei va a passeggio lei va da tutte le parti vieni vieni non so se riesce per si riesce a vedere vabbè una mia una mia cagnetta la mia cagnetta che vediamo se si vede eccola qua eccola eccola qua eccola lì eccola la vedete la mia cagnetta allora io purtroppo sempre, sempre prendo materiale economico e se qualcuno di voi ha la fortuna di potermi aiutare faccia in questo modo eh, insomma mi, mi aiuterà moltissimo o abbonandosi o per esempio dando un super grazie in questo modo si evidenzierà il suo commento e, e soprattutto compartendo i miei video condividendoli commentandoli compartendo i miei video mi aiuterebbe moltissimo eh, sarebbe molto bello mi raccomando se vi è possibile eh, questo video anche altri i miei migliori video io credo che comunque li ho fatti quando quando li facevo così am amatorialmente dal 2013 al 2015 ci sto riuscendo riuscito ci sono riuscito purtroppo quando ci sono delle vibrativa adesso vedo che marisa allora qua ci sono degli amici che necessitano delle risposte allora la prima a... Marisa eh poi a questo signore o signora che non so chi è perché in cinese ecco qua Cara Marisa, se poi abbonati al mio canale mi faresti un favore grandissimo, mi aiuteresti ad andare avanti sostenendomi, appoggiandomi finanziariamente. Perché così potrei comprare cose molto più, più costose che mi permetterebbero di aumentare la qualità di quello che faccio. una risoluzione maggiore magari a ah, interessante interessante che il nostro amico il nostro amico che ha il nome cinese eh, Mi mi commenta in un idioma che non è il cinese mi commenta in arabo sono Abdullah, Ciao Abdullah, eh, strano. Uh, why your name is on Chinese or Japanese? Allora qua ci spiegherà forse eh, perché... Come stai? I'm very well, thank you. Sto bene, grazie. E tu come stai? Spero. Bene, ovviamente allora vediamo avere un pubblico internazionale è un po difficile bisogna copiare nomi Ha detto come va il nostro amico arabo? Sì, sì, infatti gli ho risposto traducendo in arabo. E adesso mi ha di nuovo risposto, ma mi piacerebbe che scriva in inglese perché perché scrive in arabo se io parlo in italiano. Va tutto bene, solo che domani parto per il Marocco. Buon viaggio, e se poi aiutami is... abbonando al mio canale e ti farò dei video a video a tua richiesta eh. adesso vi dovrò lasciare adesso vi devo lasciare mi spiace di interrompere qua la live giusto che adesso siete in quattro ma vi devo lasciare ciao, ciao e eh. ciao grazie di aver partecipato